e affrontiamo alcuni passaggi che ci sembrano importanti alla luce del nostro cammino e anche dei discorsi insomma, che stiamo portando avanti insieme al Prof Binni. Um, oggi ci fermiamo appunto al capitolo 8, al versetto 21, e dove troviamo queste parole di Gesù «Io vado e voi mi cercherete, dove io vado voi non potete venire». E troviamo una eco, diciamo così, di quello che troviamo al capitolo 7, versetto 34, sempre del Vangelo di Giovanni, dove Gesù diceva dove sono io, voi non potete venire. C'è questo eh, diciamo, discorso dell'andare, del venire, del, di uno spostamento tra luoghi potremmo immaginare. Ecco, alla luce di quello che Gesù dice, io sono la porta, possiamo capire che effettivamente c'è un movimento di spostamento, tuttavia intuiamo che non si parla certamente di luoghi e spazi fisici come li intendiamo noi. Se eh, consideriamo anche quello che Gesù dice rispetto eh, alla porta, noi possiamo ben capire che attraversare una porta, quindi attraversare il tetragramma in questo caso, significa entrare in lui, entrare in una relazione, passare attraverso di lui, significa entrare in relazione con lui, passare attraverso questa relazione. Questi passaggi quando avvengono, come avvengono? Avvengono evidentemente per grazia, attraverso dei kairoi, dei momenti che ricordiamo non sono ascrivibili alla percezione dei kronos, per come lo comprendiamo noi, ma sono momenti di relazione, luoghi di relazione per l'appunto. Questo kairos, che come Gesù dice per noi è sempre presente e disponibile, deve arrivare a giungere a un compimento come il suo, anche il kairos del nostro Signore, il kairos della croce, doveva giungere a compimento, motivo per cui lui dice il mio kairos non è ancora giunto. Il nostro è sempre disponibile e giunge a maturazione, giunge a perfezione, giunge a completezza nel momento in cui incontriamo il Signore. È molto importante tenere presente questo per poter capire anche quello che diremo tra poco. Uh, nel capitolo appunto, 8 di Giovanni, al versetto 25, leggiamo che i giudei, che erano ostili a Gesù, gli domandano, tu chi sei? Più avanti, nel capitolo 10, e al versetto 24, vedremo che gli dica, diranno, fino a quando terrai l'animo nostro in sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Ecco, tenendo come prospettiva la globalità di queste botte e risposta, di queste domande che vengono fatte a Gesù, Consideriamo anche la sua risposta, quindi tu chi sei? E Gesù risponde con uno dei versetti onestamente più difficili da tradurre perché eh, eh, non si capisce benissimo che cosa il Signore voglia dire, in greco è tenarken lo hotikailalohumin» che può essere tradotto eh, tenendo fede diciamo, alle scelte editoriali che conservano la punteggiatura, sappiamo che nei manoscritti arcaici non c'era ma eh, noi la troviamo ad oggi, ecco alla fine di questa risposta di Gesù c'è un punto interrogativo che in molte traduzioni purtroppo scompare, noi cerchiamo di tenerne conto e la traduzione può essere dal principio ciò che vi dico oppure ciò che vi ho detto a lungo oppure ciò che vi sto dicendo fin da principio ciò che, non è, cioè, ciò che è chiaro in tutte queste tre possibilità che vi ho offerto è che si fa riferimento al concetto di archè ed è per noi indicativo anche se non riusciamo a tradurre benissimo la risposta del Signore sentiamo che però nella sua risposta alla domanda tu chi sei? lui chiama in causa il concetto di archè e di principio questo sempre tenendo conto del cammino che stiamo facendo dalla prospettiva anagogica. Un altro punto decisamente importante è sempre nel capitolo 8, ai versetti che vanno dal 56 al 58, quando sempre rispondendo ai giudei che lo interrogavano, il Signore dice «Abramo, il Padre vostro, si rallegrò perché avrebbe visto il giorno mio e vide e fu felice». Dissero dunque i giudei a lui: 50 anni non hai ancora hai visto Abramo. Disse a loro Gesù: In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse io sono. Troviamo qua una delle 13 teofanie, possiamo dire così, attraverso le quali il tetragramma si rivela dichiarandosi io sono. Il tetragramma è incarnato, chiaramente. Anche in questo caso sentiamo una discrepanza di tempi perché ci saremmo aspettati prima che Avramo fosse io fui o prima che Avramo fosse io sono stato, io fui stato, io ero stato. Comunque una modalità di risposta che sentiremmo più eh, diciamo, in sintonia con prima che Abramo fosse. E invece il Signore dice io sono. Questo ci fa capire, prima di tutto, che è il tetragramma stesso l'Io Sono, ma che il tetragramma è Ho-On, l'Essente, colui che è, al di fuori del Kronos, e quindi colui che è l'Eterno. Che cosa Abramo poté vedere in questo momento di relazione con il tetragramma non ancora incarnato? Questo non lo sappiamo. Ciò che sappiamo che possiamo intuire perlomeno è che Abramo poté vedere e poter rallegrarsi. Alla luce di quello che abbiamo detto prima, cioè che è attraverso la porta, attraverso la relazione con il tetragramma che noi possiamo essere assunti alla dimensione dell'eternità, ecco, possiamo intuire che da quella dimensione, da quella prospettiva, possiamo vedere... La vicenda umana in tutte le sue parti, in un eterno presente, in tutti i suoi infiniti futuribili, in tutti i suoi possibili sviluppi e possiamo rallegrarci, possiamo partecipare, possiamo soffrire con chi ha sofferto e rallegrarci con chi si rallegra prima e dopo di noi. Quindi in quello che noi percepiamo come cronos, c'è cioè un primo e un dopo, nell'eternità il primo e il dopo non c'è. C'è la possibilità però attraverso un Kairos che il Signore prepara e ci rende sempre disponibile di entrare in relazione con il tetragramma e che ci conduce appunto a una prospettiva di eternità. Per oggi ci fermiamo qui vi saluto e vi ringrazio e vi ricordo se vi fa piacere di far girare i nostri video di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e vi auguriamo una buona estate e alla prossima, ciao!